Sono Stefano De Amici, insieme a Biagio Bartoli, founder di Sport Clubby, un'applicazione social per tutti gli sportivi. Il nostro obiettivo è di, di creare un, un portale, un'applicazione. Se tu fai sport, entri, trovi tutte le attività, multisport, trovi i campi attorno a te, trovi i tuoi interessi, gli eventi sportivi. Vuoi organizzare una partita? Ti prenoti, inviti gli amici. Organizzi la partita, non trovi sfidanti, apri una partita pubblica a tutti. Sei interessato a non so, Pilates, altri corsi? Qual è il tuo corso? Condividi con gli amici i tuoi interessi ed è un ottimo strumento di, di marketing anche per, per i club. I club che si affiliano possono trovare attorno a loro tutti gli utenti registrati a Sport Club e promuovere le, le proprie attività. Mm, crediamo molto in questa cosa, è eh, un paio d'anni che ci lavoriamo e secondo noi no, nel, nel futuro tutti, ogni utente che fa sport avrà sport cable installato sul, sul suo cellulare.